Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi siamo proprio in un nuovo video su Splinter Cell, un nuovo gameplay. Continuiamo ovviamente la storia. Siamo al Ministero della Difesa. Iniziamo perché, se fosse perso il primo video, lo lascerò poi qua sopra o in descrizione. Come faccio a trovarlo? Abbiamo la sua targa. E se non ne ci sarà comunque il suo autista. Vediamo di farlo parlare. Non esitare a usare le maniere forti. Chi? Io? James Dotter ci ha appena passato gli schemi elettrici del Ministero. Nel cortile c'è una rete di sicurezza a raggi laser. Allora devo stare alla larga dal cortile. Evita di far scattare qualunque tipo di allarme. Lo Stato Maggiore non ha ancora approvato questa operazione. Un solo errore e la missione è finita. Allora, riassumendo, perché appunto si fosse perso il primo video... L'agente della CIA, l'agente Blaustin e l'agente Madison stavano indagando, indagando sul presidente Nicolazze per delle attività compromettenti. Hanno trovato qualche, qualche prova, qualche indizio, ma ovviamente sono stati i sono stati poi uccisi. Si è appunto venuto a conoscenza che uno di questi, questi possibili omicidi Possa essere, da, possa essere stato commesso da Viaceslav Grinko e oggi in questa missione Grinco e uh, Nicolás si incontreranno, si dovrebbero incontrare appunto qua al Ministero della Difesa. Allora, qua ci sono delle telecamere, andiamo un po' sta lontano. Salvare so il checkpoint. Allora, questa dovrebbe essere la macchina di via Ceslafrinco, qua dovrebbe esserci il suo autista, eccolo qua. E noi lo interroghiamo. No! Cosa che ah! avevi intenzione di dimostrare? Fisher! Invece! Ha no. ucciso! Allora, ecco qua lo E lo interroghiamo Ai. Per chi lavori? Piaceslav Grinco. Parlami di lui. Era uno spietnaz, cura fai il mercenario e al servizio di presidente Nicolase. Dove lo trovo questo Grinco? Ha un appuntamento con Masse. Nell'ascensore di vetro vicino a cortile. Chi è Mas? Philip Mas, un esperto di computer. Lui ha accesso a telecamera perché? Qual è il motivo di questo incontro? Non conosco molto bene. Non sveglia. Ma deve essere qualcosa di grave se Nicolase vuole incontrare Gringo Guaccia Guaccia. Che sia ben chiaro: noi due non abbiamo mai parlato. Intesi? Bene ok interrogato voglio sentire quello che si dicono Trinket e Mask nella chiesa dovrò disattivare la rete a raggi laser nel cortile per mettermi in posizione allora fallo vediamo allora, un po' abbiamo anche ottenuto il modulo dati il, il tossì di Mas e la sua foto Allora, ecco, proviamo a registrarlo. Non capisco. Non capisco, e eh, vabbè. Andiamo via a rapidi rapidi, tanto poi le telecamere le abbiamo rotte. Ok, ah, sesamo Io devo passare di qua adesso. questo lo abbandoniamo qua vediamo un po qua aperto e eh. a posto interagiamo qua con i due computer mm. abbiamo ottenuto due moduli memoria e mail, ok ok qua è chiusa la scassiniamo E voilà, quella sarà appunto la porta a finestra da cui dobbiamo, dobbiamo poi entrare. Mi serve un colonnello qua giù per la scansione della retina. Nel mio giro di ricognizione vedrò il colonnello Kubiastigli. Vuoi che te lo mandi giù? No, per carità, odio quell'uomo. Troveremo qualcun altro con lo stesso grado. Vediamo, di morire. No, ok. Eh. Credevo che la cucina fosse chiusa. È un'ordinazione speciale per il colonnello Kovacsvili. Ah, perfetto, posso? Prego, mi sto proprio sul cazzo. questo colonnello. Grazie a te. Eh, infatti. Qualcosa, credo. É credo. dito alguma coisa assim. sempre ma non è facile eh E voilà. Laser zatiale. Sta arrivando un colonnello, Fisher. Sfrutta l'occasione. Dovrà rimanere conscio e collaborare, altrimenti non otterrai la scansione della retina che blocca la porta per il cortile. Queste sì che sono informazioni dettagliate. Sapere tutto è il mio lavoro. Allora, aspettiamo anche ok, il nostro colonnello. Scusi, colonnello. Non c'è colonnello. Forza! <ride> Mi si è bloccato il colonnello! Veramente se non vedi voglia yes. niente. Questo è a una telecamera uh. a ah, pera ecco qua grinco e masse Il vetro si sta muovendo. Usa quei microfoni laser, Fisher. Dobbiamo intercettare il dialogo tra Grinco e Max prima che raggiungano l'ultimo piano. Stato con delle pinze. Abbiamo avuto qualche difficoltà col chip di Blostin. Alcune fibre di tessuto muscolare sono rimaste attaccate. Che schifo. Se hai paura di sporcarti le mani, hai decisamente scelto il lavoro sbagliato. Quello che Nicolase fa in Azerbaijan pesa solo sulla sua coscienza. Tu saresti solo uno strumento? Tu sei uno strumento. Io sono la tecnologia. Cancello le vostre tracce. Te, Nicolase, avete le mani sporche di sangue. Io sono pulito. E lo è? Cosa? Pulito. L'Azerbaijan? Certo, amico. È un'operazione assolutamente immacolata. Tranne per quei file che Nicolase insiste a conservare sul suo computer. Devi parlare con quel. Ecco qua, esattamente. Pare proprio che abbiamo trovato i ricetrasmettitori. Divento nervoso quando i cattivi cominciano a fare battute sanguinose. Questa conversazione andrà dritta ai capi di Stato Maggiore. Dobbiamo scoprire di più. Il computer di Nicolazze? Esatto. Entra nel suo ufficio e accedi a quella macchina. Gli allarmi non sono più critici per l'esito della missione. Ci stiamo muovendo nell'ambito della quinta libertà. Perfetto. ci siamo adesso andiamo a trovare il computer di Nicolaz e tiriamo giù quei file eh? riproviamo no sbagliate Arrivo l'ascensore Adesso vediamo se qua non mi vedo Perfetto Andiamo allora, di qua c'è una telecamera. Qua una porta, è chiusa, lasciamola saltare subito prendiamo, che bene la foto di, di nicolazze. Allora prendiamo il modulo memoria da qua. Allora, vediamo un po' Queste tre camera mi darebbe fastidio Bella Entriamo di qua ok siamo sul tetto qua dove eravamo prima ok presumo che si debba scendere da qua ecco qua l'ufficio di Nicolazze poi c'è anche un soldato ottimo tiro allora abbiamo ottenuto delle granate prendiamo un modo di da qua Prendiamo la luce. E via. Mio dio! Cosa vedi? Continua a trasmettere, dobbiamo capire fino a che punto siano arrivati. Di che cosa si tratta? Cadaveri, campi profughi. i loro comando hanno agito in Azerbaijan per settimane. Com'è che non ce ne siamo accorti? Continua a trasmettere! Allarme! Tutti in stato di allerta C'è un intruso nell'ufficio di Nicolate! Sveglia massa di imbecilli Voglio subito una squadra laggiù Grinco, signore Oltre uomini pronti a irrompere nell'ufficio di Nicolace Oh Vai via okay. Buono Porca puttana What's so Allora, ancora un più basso, dovrebbe essere... Eh dai, eh! Ok, prendiamo le granate, lui se riuscissimo a scaricarlo da qualche parte... Allora, spegniamo la luce. Potrei nascondermi anche qua dietro volendo. Ok. Mio Dio. Cosa vedi? Cose terribili. Continua a trasmettere, dobbiamo capire fino a che punto siano arrivati. Di che cosa si tratta? Cadaveri, campi profughi. Il loro comando hanno agito nel tempo di giallo per settimani. Com'è che non Sarmi... ce li siamo accorti? Giù. Continua Bravo. a trasmettere.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 Ci servono gli altri eh, di no. nicolazze questa roba andrà dritta al presidente se dovremo ricorrere a un intervento militare occorreranno prove schiaccianti allora cosa abbiamo qua due moduli di memoria un modulo due giusto eh, e voilà andiamo grazie al cielo è finito cosa è successo salviamo che qua Esattamente Non puoi immaginare quanti siano Nicolazze ha sistematicamente sterminato Chiunque trovasse sul suo cammino in Azerbaijan E noi non ne sapevamo niente Nessuno sapeva niente Ma cosa vuole? Guarderai il telegiornale più tardi Ora vai all'appuntamento con Junior Wills per l'estrazione e... L'ufficio di Nicolazze è vuoto Ci dirigiamo verso il passaggio sul retro Via di me Aggiornatemi perché non abbiamo ancora catturato l'influsso? Perché sono più furbo? Abbiamo dei sulle scale sul retro? Pronti a rompere sulle scale, signore? Ecco qua E volai, questo è Junior Cosa diavolo hai trovato laggiù, amico? Lambert sembra davvero sconvolto Cosa dice? Che si va in guerra E' fatto! Anche questa missione è completata Per oggi è tutto Vi lascio Al breve video finale E Alla prossima Le forze speciali della Georgia hanno occupato diversi villaggi dell'Azerbaijan Sembra che Combain Nicolazze sia riuscito a inviare migliaia di soldati oltre il confine in sole poche settimane, senza attirare l'attenzione delle autorità locali e internazionali. Grazie a un ipertecno, il numero di vittime azerbaigiane è ancora sconosciuto, ma dalle prime stime sembrerebbero addirittura... Chi ama la libertà non può restare impassibile a guardare e lasciare che si compia un atto di tale brutalità ed entità. Nel terzo giorno del conflitto le truppe NATO condotte dagli americani hanno liberato altri tre villaggi azerbaigiani occupati dalle forze speciali georgiane, incontrando scarsa resistenza e subendo pochissime perdite. Le cellule di combattenti georgiani risultano sempre più difficili da localizzare in quanto i servizi militari di informazione risentono. Bombai Nicolazze è scomparso insieme ai suoi alti consiglieri militari. Stando alle prime speculazioni, sarebbe scomparso per sottrarsi al tribunale dei crimini di guerra? In una trasmissione online di due minuti da una località sconosciuta, il presidente georgiano Combine Nicolazze ha descritto l'America e i suoi alleati come un esercito di spaventapasseri, dichiarandoli incapaci di difendere se stessi e la patria. L'esatta natura della minaccia di Nicolazze, temono gli esperti, potrebbe essere nota entro...